Buongiorno a tutti, siamo in partenza per andare all'evento organizzato da Canali System questa mattina a Udine. Mi hanno invitata a questo evento per la presentazione di macchinari, che poi vi spiegheranno meglio, ma comunque sono macchinari per l'esercizio fisico, però che mantengono la postura e che non ti affaticano la schiena. Quindi di sicuro loro bisogna presentare meglio, quindi andiamo e parla via. per bene. Parlo sempre così. Andiamo. Dai. Ciao a secchio, Ciao. Devo <ride> mettere il GPS. Com'è? 33. 33. <ride> Dai, basta, GPS. Ehi, mi prende ancora Wi-Fi. Devo uscire da un parcheggio, Jimmy, lo sai, vero? No, ma infatti abbiamo tutto il tempo stamattina. <ride> Siamo partiti in mezzo alla prima posta. <ride> La telecamera non mi rende Giustizia Ok, sì, non mi rende giustizia Non ti rende Hanno detto che faranno senza glutine per me E chi farà glutine senza glutine per te? Uno chef Quale chef? Tan, tan, tan, tan. <ride> non lo so, come si chiama? Uh, tu lo conosci? Eh, sì, sì, è quello chef stellato. Ok, ciao. Da dove si entra? Dalla porta. Abbiamo su questo foglio disegnato quelle che sono le caratteristiche delle macchine che noi adesso proveremo e così proveremo. È un approccio diverso, non ha costruito una macchina per fare degli esercizi, per muovere dei pesi per generare uno sforzo, ma è partito dal suo concetto di metodo di allenamento per arrivare a costruire uno strumento che permetta a chiunque di accedere a un certo tipo di allenamento. I concetti base sui quali si è basato Vincenzo sono un movimento axotonico, quindi un carico progressivamente in aumento mentre mettendo a l'esercizio, sono dei concetti di. Ehm, corretta postura, mentre tu fai l'esercizio la macchina ti costringe a fare in modo che tu faccia l'esercizio in modo corretto, che tu stia seduto nel modo corretto e che il, i muscoli che tu attivi siano i muscoli il più corretti possibile per completare l'esercizio in modo efficace ed, ed efficiente. Quindi perché siamo qui? Non siamo qui per costruire macchine, non siamo qui uh, per uh, vendere attrezzature, siamo qui perché crediamo nei concetti del metodo di allenamento di licenza e perché crediamo che mettendo al centro il benessere fisico delle persone, i progetti le macchine, attrezzature, i metodi di allenamento che andremo a sviluppare nel futuro, perché ci saranno anche cose nuove che arriveranno tra poco, oltre a queste macchine, la parte cardio ad esempio, saranno tutte concentrate nello sviluppare al meglio il benessere fisico della persona. Il nostro focus è questo. Quindi che cos'è per noi la postura? La postura è il rapporto fra la capacità dei muscoli stabilizzatori del bacino e la capacità di reazione degli altri muscoli. Quindi se io faccio un qualsiasi movimento, no? salto, lancio, eh, getto, quello che volete voi, io ho una reazione periferica, caviglie, braccia, eccetera, che va a reagire direttamente o indirettamente sul pavimento, che è fermo, questo è l'unico dato certo, <ride> e poi abbiamo una struttura che fa da contraltare il pavimento che è il bacino che è legato a un baricentro tecnico all'addominale. L'addominale lavora quasi sempre in allungamento. L'addominale lavora come un page jumping, cioè si allunga, frena il carico e poi se riesce a frenarlo ha la capacità di tornare lì. Quindi noi col sistema macchine oxotoniche abbiamo cercato di rendere il movimento monoarticolare biarticolare. Quindi non fare più il petto, il quadricipite o quello che è. Ma fare il petto legato alla stabilità dell'addome, il quadricipite legato alla stabilità dell'addome, perché ogni muscolo reagisce da due capi articolari, prossimali e distali. Quindi se io per esempio fletto il ginocchio, per correre per esempio, no? l'allungamento del quadricipite produce allungamento capo rispetto al capo opposto. Flettendo il ginocchio, l'accorciamento del disco corale produce allungamento del capo opposto. Quindi che tu accorci e allunghi il muscolo dall'articolazione antagonista, il sistema si allunga sempre dall'articolazione starca. E questo nell'angolo che è permesso dall'addominale. Chi fa tutto il percorso, come ha fatto Giuseppe, come hanno fatto tanti atleti, benissimo, ma chi si presenta in palestra e dice va, oggi mi scrivo in palestra, vado là e salgo sulle macchine, che non ha idea del nulla, no? non ha mai fatto la sbarra scovevole, no? non ha mai fatto queste cose, va a utilizzare delle macchine che comunque lo salvaguardano su quello che è il compenso, cioè la posizione reale della colonna, e quindi l'addominale rimane sempre attivo, per esempio io faccio il pettorale, non lo allungo solo sulla flessione del braccio dalla parte prossimale, prossimale ma avrò la gabbia toracica ferma, vista la rotazione della macchina sull'asse trasverso piano sagittale, e quindi il pettorale si allungherà dal capo distale perché troverà la gabbia toracica ferma e dal capo prossimale. Quindi siccome noi sappiamo che tutti i muscoli del corpo sono antagonisti dell'addominale, ogni angolo che poi noi andiamo a spendere nel camminare, nel correre, nel fare gesti tecnici specifici, ha questa caratteristica di essere più o meno efficace in base alla capacità addominale. Allora, quando si fa il movimento di spinta, ecco, se Giuseppe, che non è mai stato elasticissimo di <ride> spazio, sta in questa posizione, sentirà, sentirà, sentirà allungare il pentorale. Chiaramente, appena lui muove, appena muove la macchina, appena muove la macchina, vedete che lui si alza, la schiena qui rimane allirente, quindi, quindi l'addominale è indirettamente sempre attivato. Quindi cosa vuol dire? Che la gava toracica sta chiusa. cioè tu devi proprio volerti aprire, no? in fase di... Questo movimento tende sempre ad aprire, ma in fase di spinta la macchina tende a diminuire tutto. Il, il vantaggio qual è? Che al di là del carico più elevato, la macchina si alza di più. Quindi la macchina che si alza di più, ti dà più aiuto sulla colonna. Si chiama Shoulder, che lavora sul cingolo scapo numerale. Adesso vi dico una cosa tecnica e una cosa ludica. no? Allora, la cosa tecnica è che chi si va a vedere come funziona il cingolo, il cingolo ha 5 articolazioni. no? di cui tre sono reali e due sono fittizie, perché la spalla non lavora mai da sola, ma lavora con il movimento del cibo, che è legato alla scapola. Quindi l'articolazione della croce, la scapola, i muscoli posteriori sono quelli che fissano la scapola che permette alla spalla di restare elevata, senza andare in depressione, perché altrimenti tende a russarsi. Quindi quella macchina lì, che farà la parte posteriore, si collega con questa che fa la spinta anteriore. Poi possiamo avere del tonio anteriore, laterale, tutto quello che vedete, infatti ci sono diverse Questo è un gioco accessibile a tutti, quindi tu sei sulla macchina e sei coinvolto nel movimento. Non è come fare così o così e vedere un peso che va su e giù. Sapete cosa voglio dire? Qui sei tu stesso che sei coinvolto nella Allora, questo qui... È una macchina che fa il cingolo scapolo merale. Il concetto del rapporto con l'addominale è lo stesso, no? ci sono varie riprese perché vedete che qui l'angolo della spalla rimane chiuso per lavorare con il del foglio superiore, sì. Se prendessimo le mani dietro, esatto, qui la spalla si estenderebbe, vedete l'angolo si aprirebbe di più e dietro ancora di più. Noi possiamo lavorare su diversi angoli della spalla. Chiaramente, vedete Giuseppe, alza molto bene la spalla, cioè fa. Così. non fa così, la spalla non è depressa, questa è una cosa importante, almeno questa. <ride> e però ricordatevi che in Fiera, che di voi ci sarà spero tutti, vedrete la gente che per la prima volta sale sulla macchina e so Noi abbiamo fatto con dei prototipi di Fiera al FIFO e avevamo nel nostro piccolo stand una coda di 150 persone che volevano provare la macchina che dicevano? Si dicevano? Oh, ma... Si alza la macchina, ma si alza come? Per non fluttua, no? Però è il divertimento. Guardate un attimo. No? Quando lui mette il gomito, vedete che il gomito viene indietro e lavora con questo muscolo oltre al dorsale. Quindi ripercorre il percorso di partenza come shoulder, fissatore come roll. Cioè dobbiamo legare le macchine in una con le, mani più ecco, con le mani più larghe il muscolo lavora più in questa direzione, con le mani più strette lavora più in questa direzione, quindi lui si lavorerà per fare le alette che hanno Questa me la porto a casa? Con questa macchina, qual è il concetto di allungamento muscolare o di tensione neuromuscolare? Se io dico, io faccio stretching, va bene, io mi posso mettere così dire ho fatto stretch, cioè l'olio di un muscolo, bene o male, no? ma la posizione del bacino, quando il corpo è teso, deve produrre la lordosi da estensione dell'ampio, non da antiversario del bacino, altrimenti io sovraccarico la schiena, perché diventa una curva che non collabora la con il sistema. Quando il corpo è a 90 gradi, come in questo caso seduto, e ci stiamo in macchina, ci stiamo a tavola, ci stiamo in tante situazioni sedute, anche oggi, abbiamo fatto una conferenza e stavamo seduti e il bacino dovrebbe ruotare in la prima cosa da fare prima di fare allungamento con la catena posteriore è imparare a stare seduti col il bacino in alto bacino. Wow. adesso abbiamo questa presa, abbassiamo queste leve, prendi con le mani qui, gira la mano dall'altra parte partiamo col braccio più alto che puoi, tu mantieni la spinta delle braccia mentre stendi le gambe, bravo. stendi le gambe, alza. bravo, bravissimo Molto bene. Questo è un altro movimento, serve per allungare il bicipite perché il bicipite lavora come resistenza. Questo movimento, fletti la caviglia, serve per aumentare la flessione della caviglia. La flessione del ginocchio accorcia di scopurare. Okay? il movimento che noi facciamo tutti i giorni per correre, eccetera. Però in realtà non dobbiamo flettere l'anca, sennò no l'altra del bacino accorcia di scopurare nel capo prossimale ginocchio del capo di stallo e un pezziotto di calciatori che stavo pensando loro la calata, quindi stessa pure il fatto di fare il movimento adesso diciamo, no? vedete che la macchina produce la solita rotazione, in ogni caso questo accorciamento corrisponde a una piccola attivazione. Faccio appena. Sì. Eh, adesso a 5 lo Adesso interessante alzare in pace incrociare se uno è rigido metti una bacchettina è che è diversa like love Signor Presidente, onorevoli colleghi, vuoi? Ah, tieni. Bisogna essere sempre cavalieri, vai cin cin cin. cin. <laughs> fashions no, uovo Mi guaglia alla fashions quanti vasetti ci vogliono per riempire una ciotola della Silvia <ride> Ups. guarda tu che mangi il paninetto ah. Allora mangio anche la Silvia. C'è vince di gamberi? Non so, questi non li ho mangiati. <ride> sì, sì, no, no. A parte uno, a parte uno fate voi il conto. Buonissimo. Mm. Cioè, eh, sono finiti, Silvia, li hai, fi hai finiti. Chi? Io? Chi? Io? No, io no <ride> Siamo online, siamo in diretta Siamo di ritorno da Udine L'evento di Canali System è stato davvero interessante A Jimmy sono piaciuti particolarmente i macchinari E spero che abbiate un po' capito che cosa, di cosa si trattava e, e cosa sono questi nuovi macchinari che stanno cercando di proporre Il pranzo è stato interessante, no allora Buonissimo, tutto buonissimo ma ho fame <ride> Ho fame <ride> Ho fame quindi siamo un po' scappati Abbiamo per fame. riuscire a tornare a casa a pranzo E io almeno farmi un piatto di pasta Se no farò un piatto di pasta alle 4 del pomeriggio Perché sì, mm, buono <ride> ah, zi Bruno. Buono ma ci vuole sostanza no, Allora il più buono secondo me Era il polletto con i pomodorini Cioè era petto di pollo cioè, Semplicissimo Con no, so se... i pomodorini Però ragazzi Cioè erano davvero tre pezzettini di pollo Un po' una tristezza O oh, però ci sta oh, se c'era l'una come minimo glielo rimandava indietro Ah <ride> <ride> oh, torniamo da l'una e, e basta quindi adesso Torniamo a Padova sono state due bellissime giornate Ringraziamo Canali System Per averci invitato E per averci dato la possibilità Di partecipare a questo evento E basta Io vi saluto, vi do un bacio spero di non schiantare mentre lo faccio E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Io il bacio non ve lo do Però vi saluto Bella raga Bella raga